Yokoso Hoshi Yokabi Ok <ride> Siamo stati due ore a cercare come si diceva uh, Bentornati su Kirby Star Allies uh, in giapponese ecco. okay. E alla fine ci siamo riusciti io uh, mi stavo pure <ride> Mi stavo cagando addosso perché... <ride> Ti eri dimenticato sì. come si diceva. <ride> Beh okay. Oggi faremo la scelta decisiva Il bug di Kirby le hall ok questo episodio comunque è stato un casino da fare o meglio la parte di Kirby è stato cioè... anche un casino da programmare siamo è... stati un'ora a fare a vedere cosa come dovre, dovevamo fare cioè cosa dovevamo fare prima se dovevamo dividere in tre video diversi cos'è del genere Vabbè, eeeh vabbè comunque non abbiamo detto ancora, noi siamo Dynamic X. E Marco 00000001 0011 Basta, siamo, passano, tornati capi, parte. Computer, dai, ah, siamo tornati Sei computer che fanno sempre le cose. Siamo tornati all'ultima parte di Kirby Star Wars Allora, in questa parte lo ripetiamo, faremo l'arena finale all'ultimo livello. Smettila. Sì, se uh, sì, io sono usato. No, no, no, scegli la tua abilità preferita. Ok. Perché non vale che Kirby c'ha una corona. Sharp Knight ha un'altra un corona. Mentre lui c'ha una corona grande. Okay, Usano allora... Marz. Tutti e due. Se ti piace Marz. Sinceramente voglio lui. Ok, allora prendi gli altri. Non dobbiamo perdere tempo. Ok. Allora stavo dicendo in questa parte noi eh, fatto? Sì. Ah. Questa parte faremo, quest'ultimo livello eh, dell'arena finale. Ai, ma in fiamme. Non poi. viene detto quanti, quanti scontri ci sono. Sì, ma no, si può intuire. In effetti sta scritto 13, eh? che poi è la verità, è vero, sono 13 non capisco perché l'hanno fatto per trollarti, per farti pensare che ci sia qualcosa altro. vabbè comunque eh, poi il bug, il bug di Kirby nella Starlight cioè nella Starlight che vi ricordo che è stato uh, cancellato il bug di Kirby dopo l'aggiornamento sì, quindi... ma noi l'abbiamo già registrato da prima quindi vabbè non era nemmeno uscito la la terza la... La ecco, Il secondo 0. DLC, quello di... 3.0. Quello di Betalight nero, Darroch e Adeline. Quindi sì, potrebbero essere mancate molte cose. Tipo ad esempio che abbiamo detto che nell'arena finale abbiamo usato Kawasaki ma non è vero. Perché è uscita Adeline che abbiamo scoperto che è meglio. E sa anche attaccare. E da un sacco di elementi. Quindi sì o Vieni Bonkras Che? Okay. Naturalmente qua i boss sono tutti, eh, muoiono tutti subito perché non si possono prendere No, dai, stupida, mi devi dare l'abilità Mica no. in devi dare l'abilità No, la, le abilità fatele dare dopo No, le voglio ora, vabbè vento, mi, mi accontento Io la voglio vento, dopo danno Lo prendi? Quello mi, mi, mi potere cibo. No? Jimmy Vento. Ok. Ok, sì, e lei infine, non è tal. E infine faremo la stanza olla. Ok, questo le, video. Le stanze ore sono tre. Beh, sì. Che abbiamo già visto dove sono, quindi. Solo uno. Ah, abbiamo già ricontrollato le due, sì. Solo una l'abbiamo fatta veramente già. Però vabbè, ve la rimostriamo. Sì, perché si fosse perso quel video. Ok, musica epicissima. Molto. Questo è un riferimento al primo gioco di Kirby in cui Kirby ha avuto. La vita. Sentite un secondo. Il cielo è nero. Cioè, blu. Blu. Metal Knight Nero, cioè. Non vedo l'ora di combattere Meta Knight. Yeah. <ride> Perché io sono Meta Knight Nero, quindi... Meta Knight mi dirà, Founchu, faker E invece lo ucciderò. Quindi... Guarda come volano. Poi si può è... e... direzionare, aspetta. So. Comunque io sì, li posso direzionare. Quindi, guarda. Comunque... Questa canzone cioè la, la canzone Frale, che abbiamo, abbiamo appena sentito è una un, un mashup tra tutti i temi di BDD che siano mai esistiti. Cioè pochi, quindi eh no, non pensavo. Sono tipo tre. Prudente. Tipo, no mi ha preso ma se che tutti praticamente tutti i temi di Kirby Triple Deluxe sono i remix di, di una sola canzone no. vabbè non, è, non mi serve questo è l'Infinite Robot Sì e l'ho giocato da non moltissimo quindi me la posso con... Sì. e poi c'è l'ultima il, il video finale è senso, il video finale, quello che si sblocca solo sopra il 100%, che va proprio così. C'è il um, Susie. Ah, vabbè sì. C'è Susy. Vabbè, non sì, mi spoileriamo cosa... perché po potremmo fare un un un'altra volta. Sì, ma ab non abbiamo ancora il modo per registrare la... il 3DS, quindi per ora facciamo solo vi video su console casalinghe e tutte 10. 10. E eh perché? sai perchè? Eh? che la Switch non è una console casalinga? e eh, tutti e due phone you faker me guarda io <ride> <that. ride> <ride> avevo tolto la vita cioè la metà della metà vita mentre stava facendo la, la, la, la cazzo okay. è morto <ride> ucciso e allora chi è adesso l'imbroglione? eh eh io sono dalla parte dei broni e tu dai cattivi e ho vinto io e <ride> e, <ride> i, i, i buoni vincono come... mai tu non ti curi no. ti, tu... ricordo, ti ricordo che non dobbiamo usare pure il sottotitolo di mira ecco pure questa canzone eh non te lo puoi usare no. Le... No, non lo sfrutti a vedere eh. che è un vile no, no, no. questo no, no, no, no. è il tema di... Dai di... di... di... di... food! No. Give me my food. Sì, dammi qua. Cibo. Mm. Ho perforato tutto sopra. Ah, per prendere il mio Quindi lol. Eh? Aia. Yeah, ho visto un po'. Silvo. Ok. Argent. Che poi sarebbe Silbox in inglese, se non sbaglio. Eh sì, vabbè, è normale perché Silver è l'argento in inglese. Ah, really? Uccido loro bambini quei poveri i bambini sono morto? non è tanto moribili grazie Inizio a te, a a te abbiamo perso abbiamo perso a chi Mille. importano i punti? a chi importa? seriamente no? no? a meno che non siano giochi arcade magari siete in competizione con qualcuno o per altri motivi a me sconosciuti mi dite a che cosa servono i punti? seriamente no? posso capire che ne so in Mario Bros Wii per quando dovete fare il trucco, cioè non solo in Mario Bros., nei Mario Bros. quando dovete fare il trucco delle vite in pizza. Posso capire, allora voi state a contare i punti eh, ogni volta che saltate sui nemici. Ma, ma se... Cioè se... Perché okay, è... i punti danno le vite. Sì, se colpisci di fila... Quanti punti? 10, ah ok, a sì. 10.000 punti. Sì, ok, ho capito, quando, quando ad esempio tu colpisci 8 nemici uno dopo l'altro. Talma. Bush Intendi quello? Sì, intendo quello. Sì, Senza rubare per te. E poi anche in Super Mario 3 World. Mm. Quello sì che è importante. Ah, quel succo lì è molto buono. Dovrebbe iniziare okay. da mo. Eh, Ho provato sì. ad usare questo metodo anche da solo. Funziona. E, e, e, e si sì, funziona se inizi da da Franziska. E ora come vedete è cambiata anche la musica. Eh sì, e anche lo scenario. Wow cioè metà neppure è troppo potente allora è meglio che... meglio il cattivo che il buono i cattivi sono sempre migliori ma i buoni è cioè, pensa che siamo tre cattivi e un buono in questo team c'è cioè Mars, Adelaine Adelaine non è cattiva si sì, è cattiva in un gioco è cattiva Adelaine è, è un boss E' il boss è, è il penultimo boss di Kirby Land 2 Vabbè ma in un gioco solo, cattiva in generale. No, no, anche, anche in stream 2. No, no, no. Kirby 3, vabbè. vai, vento contro fuoco contro fuoco. E poi, vabbè, Max e Metal Eccolo lo sono tutti, mentre Rita e il Q sono buoni Vai, vieni qua, ti distruggo Usiamo il nostro potere per monta Per, per la montare la monta il video. Sto Bush. dicendo montarle la testa, ma quello è proprio oh. così Spaccarle la, la faccia Ecco Perfetto, continuiamo <ride> Saltando un mm. po' tutti, No, non è Chi vero Chi felice Vi ucciderò FINO ALL'ULTIMO No, ok <ride> Questo vale per gli amici di Paper Mario, quindi non si preoccupa anche a mezz'aria si può fare guarda che cosa ho fatto, la mia combo suprema. e la... no <ride> guarda <ride> con qua la distruggo tutti corri corri yey io te. ci sono io oh siamo quasi alla fine c'è cioè eh tar ah, sì. con il metà niente nero si tutto poi heinest heinstein, ok qua non dobbiamo prendere pure uno perché non ci servono i due perché è heinest, heinest... Hype Knight il White misterioso mister L no, voi te <laughs> eh no mm. io volevo Luigi come post finale E il post finale di qualcos'altro no, no, Luigi smetterò blu. volevo dire tre Sì, in realtà <ride> mi hanno mentito non ci sono i fantasmi blu come, come nemici c'è cioè, Luigi come nemico, i fantasmi blu No, il no, post finale proprio no, e vabbè e... intendo Tipo vuole muore Luigi e c'è Mario che deve ehm. Sì, ma abbiamo Viano nemificolano su so tutto In ah, realtà, sì. i, i, quei fantasmi lì lui, stanno cercando di combattere contro Luigi Perché Luigi è vero cattivo Luigi sta, sta distruggendo la pace C'è la cupavalle o oh, come si chiama Perché cupavalle sì. è quello di Luigi Cupavalle, eh, lì Luigi ha ragione perché lì gli, gli, gli, i fantasmi stanno diventando cattivi ma qui ancora non sappiamo che, che forse sia hotel mario quel gioco so no quello quel, <ride> quel gioco che, no. che è ambientato in un hotel no sul serio è ambientato in un hotel sì. ma che Mi si <ride> è Vabbè. stupido guarda che bello ah allora, ma è vero visto che tu hai usato uh, metanite nero cioè questo. Questo è lo scenario di Morpho Knight se usate un amico di sogno uh, come, come, come primo giocatore. Anche nella modalità storia. No, nella modalità storia non so. Come puoi usare una, una Cioè nella modalità storia della, della cosa, lì Com'è che si chiama? Che è Star Rally. Ho ucciso. Eh no. L'ho ucciso io. Vabbè comunque è la battaglia tra metapersona, meta C'è Meta Knight, Meta Knight Nero, Meta Knight Beta, che sarebbe lui. Beh naturalmente comunque se, se anche il tema cambia eh, e sono vari temi che ma non so. Ok, boss finale, prendiamo tutto. Bacio, bacio. Soprattutto tutti i ok. curare, di Ancora cura uno? Pararmi, ok. Sì, ancora uno. Ok, questa non serve a nessuno. ah no. Ad Ad Adeline? Ad, no, ad Adeline. Ad Ad Adeline. Ad ad ad ad ad ad comunque, questo video durerà un po'. Beh, siamo in quarto d'ora ora, però. Eh, sì, perché lo spezzone di Kirby dura Perché lo spezzone di Kirby dura circa un quarto d'ora? Eh, sì. E le stanze hall non si sa quanto ci mettiamo. una decina di minuti. Ok, comunque, vai. Meta Knight Nero! Ok comunque questo versus... vuol termine è un ricolo. Basta! E sono, e sono un pochino più forte, non cambia niente. Vabbè, comunque, battaglia finale! Meta Knight Nero versus Point oh, Terminal! Ah! Via, perfetto! Colpisci, colpisci! E tu non fai niente? no sto facendo è solo che sto facendo un contemporaneo boh pronto charge non mi fa fire ah ho premuto il pulsante sbagliato su tutto ah lo usci ecco perché non attaccavi! Beh, vai a cercare fire no, okay. non Fate vuoi? e char Charge. Fire. Yes. Okay, così ma... È così bello di un occhio con... Santa.. La... Salta. Ma so quello che faccio. Non è vero. Charge. Charge. Charge. Fire. Sì, anche se lo faccio un pochino in ritardo non fa so niente. Sì, va bene. Mm -hmm non è che lo devi fare allo stesso preciso momento comunque ricordati di curarlo che senso? ah si sì, comandava la... poi durante la battaglia mentre voi combattete io voi <ride> quando... combatterete <coughs> io io ricarico il tuo combattimento ok ora posso stare tranquillo <ride> appunto yeah, guarda uh, anche se, se si, la... si gira tipo male perché fa il twist charge fire non ti girare, Perfetto, ora dobbiamo... dobbiamo rifarlo. Vai via. Aiuto. Aiuto. No. No. Solo io posso fare una squadra ardente, capito? Charge. Fire. Mm. Ho detto Charge. Fire. Charge. No, Charge. Charge. Sì, Charge. Non mi detto fire! Sì che l'ho detto cioè, fire! No, no, no, non ti sei capito Carta. un colocato! Che... Fire! Non faccio pure io in ritardo così sì. so i tempi fuori! <ride> Perfetto! <ride> fire! <ride> e poi attacco! Non è che dico Fire a te conta, no? In questo modo do, do tempo a te di reagire, perché nessuno ha i nervi così tanto veloci. Ok? Sì. Ok, vai a velai! Tu lo vedi soltanto perché lo dici tu! per te è facilissimo io ho prendo il tuo stesso la ok l'avete vinto voi attacco prima swing mi spiace morire no non posso morire ho più di metà vita la allora, massima sì, morire di metà vita la... è di metà vita è un quarto di vita squillerebbe se fossimo nella storia vera ma non è vero ho fatto un doppio salto ma non si è visto perché eravamo rallentati Yeah. e 1 e 3 e 2 80 97 40 97 via fungi ok come vedete qui ha 4 frecce e come vi dicevo nella storia di... comunque eh, ti volevo chiedere secondo te va, per te va bene se facciamo o Facciamo invece che fare le solite copertine, fare un let's play futuro su Mario Odyssey, mm -hmm. potremmo fare delle foto sul potremmo Per. Uh, o trem. Il... Visto che le, le, Però le, le, le, le, le, le. si possono fare delle foto bellissime, ti devo fare vedere delle mie che sono davvero carine. Però dipende perché cioè, se il posto è sempre lo stesso poi ci dobbiamo inventare un sacco di cose per farle tu. che senso è sempre lo stesso? Nel senso che noi non è che ci possiamo inventare 3.000 cose per farle tu. Beh per io mila... ho già un sacco di idee. Sì, vabbè, okay, ma... ma.. per ogni regno, per ogni.. Cioè, ne faremo.. Anche... Ogni, ogni regno ha la sua specialità, ha cioè i suoi nostri, le cose How, tipo, how dare you? non si vuole degli spoiler visto che... no, non li diciamo. su abbiamo già detto i spoiler, è un casino abbiamo parlato tipo di di di uh, in, in, in in Super Mario mentre non l'avevamo ancora vinto ti ricordi che abbiamo parlato di di, di, di, di, di sia, Galata Knight, Abbiamo parlato di Galata Knight. Non è vero. Sì, abbiamo parlato di Galatite. Ah, aiuto! L abbiamo detto in.. Uccidilo, Marco! Non parlare ora! Muori. Perché, comunque la schiena è più debole rispetto a tutti gli altri. That's not true! È Attacca vero! Ancora! E muori! Non ci vogliono così! pochi colpi però... per la testa ok è pronto questa è l'ultima fase ora ci sono il laser qua si vede meglio lo conosco prima oddio no ah. lo fa storto non me lo ricordavo storto perché non me lo ricordavo storto Fardo. no eh. Che a... nuovo, ho premuto il pulsante sbagliato Undertale, vai, danno il potere No, no Fuggi Questo è uguale alla... alla sì, lo la... so Perfetto okay. Charge vai. No, non charge È importante Ma io non posso uh, no. fare i colpi caricati da solo! Attento Sì, ma qua è impossibile da schivare il secondo Tanto se, se sopravviviamo mo... No, uh, Mi rieritalizzite come me. Eh appunto. Se muore. Torna qui, codardo Se c'hai coraggio, fatti picchiare tu. E lo può fare pure ad lei. Dai no. Giorgio! No, no, no, no, no, no, no. Stai scherzando, lascia. Oh. Sì, ma abbiamo quasi finito. Se facciamo un colpo grosso... Sì, e se non sbagliamo, che succede? Che perdiamo tempo, e se perdiamo tempo, c'è più rischio che muori, quindi... Meglio spammare, cioè In effetti, spamma, spammare è, è più efficace di fare i colpi grossi Anche perché finché ti incolciargi, finché tu, tu rispondi attentamente Ok, Adeline, adesso perché ti spammi sempre da quel lato? <ride> perché la quarta giocatrice no. Vai, specchio Specchio nero No, no, sono cattivo Aspetta che qualcuno qua cerca di picchiarmi, sai come? O ci ah, sono no. altri. Eh, aiuto se vuoi combatto sempre io tu, tanto tu c'hai la difesa invincibile io, io invece io invece uno ho vita adelaide due posso essere invincibile il quadro adelaide ah io posso riprendere i colpi è vero quanto <ride> la duranza questa è la vita io adesso sto facendo anche la mia parte così. in un certo senso no no No, l'acqua, l'acqua, la, la, praticamente lui lancia un, rag, un raggio che, di, sì, che fa elettrificare tutta l'acqua Brava Adelaide Vola! A me non serve la. Stai morendo Non morire, attento Ah, comunque ora si chiama l'anima di Void, non più Void Sì in effetti ha pure una okay, sua scelera. via. Io, so, so tua... Io sono sicuro Ma tu sei immortale così? Oppure ti dico? Sì, sono ti, immortale Ti aumenta solo la difesa Aspetta, mi sa, mi sa che aumenta solo la difesa Non lo so Adelaide fai qualcosa di utile Ok, vede, via vede, vede, vede. Io mi sto proteggendo Mi sa che sono immortale, sì, sono immortale allora ah, no, tu resta così perché sei a rischio di vita. Cool. Tanto io non uccido. Vai Adelaide, tutti sei vicino a me, fammi la Dai, muori! Ci penso io. Adesso do tutto Marks per tutto. Non può morire. Ma immortale come cibi Qualcuno qui è morto. Lo uccido io! Adelaide è morto. No. Sì. No. Oh. Tanto per ricordare il momento. Nooo! 23 minuti, mio dio. Ok, ci metteremo molto per fare studio. Tipo, che ne so, una quarantina di minuti. Sì. Ora saltiamo i trenti. Mega vittoria! Cioè quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siamo 7. Sì, non è nemmeno il massimo, se facciamo tutti i ricai carico... tu. Eh sì, vabbè. Facciamo, facciamo 12. 100% completato. Congratulazioni! Okay, e viva mega vittoria <susurra> 2 2 7 7 5 4 cioè un punto e facevamo 2 2 7 7 ah, 5 5 ehm. perfetto ora che abbiamo completato tutto la musica è diversa e ora niente noi ci rivediamo praticamente allo spezzone di chi quindi ora partire lo spezzone e noi diremo ok abbiamo fallato quindi, ci vediamo tra poco, ciao! Ok, uh, siamo tornati dopo il taglio uh, Allora, praticamente vi spieghiamo una cosa prima Noi uh, stiamo registrando questo video Prima ancora di finire la modalità storia Questo qui è il file del profilo di Marco Quindi è, è un altro che ha già completato E quindi, uh, cioè, dobbiamo, dobbiamo mostrarvi il glitch Come abbiamo già detto che okay, In realtà non l'abbiamo ancora detto, però lo diremo siamo del passato mm. non è ancora uscita la versione 3.0 e quindi abbiamo paura abbiamo, abbiamo paura, paura che la... uh, cioè, questo glitch per... verrà resettato eh. di quale glitch si tratta se, se avete la memoria a, a, a perdita di memoria a breve termine ecco ah. vedete lì? c'è? scusa e vai vabbè lo continuiamo cioè, è, è solo uno spezzone allora, per fare questo glitch bisogna cliccare tra eh, nuova partita e... E, e tempi record. Bisogna cliccare eh, in mezzo, ma ehm. Ci... Con il touchscreen. Eh. Bisogna cliccare proprio in mezzo, vabbè, ci vorrà qualche tentativo forse, però alla fine vi eh, Kirby come. Come, come personaggio e questo glitch è molto bello vabbè noi eravamo arrivati già qua però lasciate stare vabbè, ma sono... tanto il livello 3 l'avete già visto quindi eh, già non fatto. vi spediranno niente l'abbiamo già fatto quindi sì proprio l'abbiamo già fatto aspetta allora come vedete intanto c'è punto interrogativo sei tutti noi poi vai cambia pagina sono già il g3 cioè sono già il g2 ah, okay. ok qui Uh, Scarabeo, dice l'abilità che avete in quel momento e poi c'è una scritta in giapponese che non sappiamo che significa e, e forse poi la cercheremo sulla wiki che significa oppure su internet e ve lo scriveremo, proprio sotto. Sotto. E ve lo scriveremo proprio sotto la scritta ve lo scriveremo in questo mm -hmm. momento <ride> ok Ora. Vabbè, Dan, non c'è bisogno di una paura sì. di silenzio. Comunque niente, qui ci dà tutta la lista delle abilità come fosse una normale cosa. No, spinotto l'olio. E niente, questa è parcante la guest star però con Kirby, è come l'avventura normale praticamente. Però ci sono i livelli.. Eh, i livelli della guest star, appunto. Eh, ah, yeah. Comunque, eh, se abbiamo fatto ah. affermazioni. Uh, non lo so, contraddittorie da qualsiasi cosa noi abbiamo detto Quanto? Durante il Let's Play no, Non è colpa nostra se le stiamo conoscendo siamo stupidi, nel del E eh, no, se no. non le conosciamo cioè, tipo, non, non lo so, se io, se io per, qualche, per qualche motivo durante il Let's Play ho, ho detto, non lo so uh, Non dirò mai Spinotto perché lo odio, non lo pronuncerò mai Mai più Vabbè, una cosa un po' inutile la specie Puoi entrare? No, no, non eh, è sì, sì vabbè Vabbè, ora lo dobbiamo speedranare questo livello Perché siamo tipo a cortissimo di tempo Abbiamo meno di 10 minuti E, e li abbiamo persi già tutti per l'intro eh. Io sto ancora con quel problema <coughs> del telecomando, Se magari si è risolto durante il display beh. Abbiamo 11 beh. minuti Beh, proprio... Specifichiamo che... Ok, con e con, che uh, voi già conoscete perché noi l'abbiamo già sconfitti nel futuro. Quindi... Comunque perché... nell'ultima nell parte che abbiamo registrato, abbiamo, uh, almeno per ora, abbiamo fatto il mondo 3. Cioè abbiamo... dovevamo ancora iniziare il mondo 3. Cioè. Tanto per se, cioè, se vi interessa. Intendi nella, nella vita reale. Cioè, nel, nel, nel nostro presente. Nel nostro universo. Ne, ne, diciamo nel tempo che dove siamo noi.. Io. Cacchio sono morto. Marco è morto, Marco cosa è successo? Anzi, veramente non abbiamo manco pubblicato manco una parte. E, io, e io, non posso ancora, eh, io non posso ancora pubblicare. Perché Marco in posizione? Una delle posizioni più inutili del mondo. Perché stava caricando un video oh, in un'ora no. avevo sbagliato, quindi. Quindi niente, non possiamo caricare un video per, per aver caricato un video. Quindi... Cioè, è brutta. Comunque. Ok, niente, continuiamo. E ora stiamo usando la switch contro le regole. Di io non dite a nessuno. In realtà non avremmo dovuto dire. Scusa mamma. Scusa papà, non, non volevo, non volevo. Era necessario. È colpa sua. Non è. è colpa Tu hai voluto. Tu mi hai detto che poter, potrebbe essere l'ultima. una delle poche occasioni che abbiamo per registrato. E tu mi, mi, mi hai detto di registrarla. quando mi... finirà questa punizione? Puoi essere anche che chiuderemo il canale. Mai sia. Cioè, io lascio il canale così. come Perché sbaglio il pulsante? Che non è quello la, la rianimazione? È perché non giochi da tanto tempo. Ma eh sì. Come non gioco da un, eh. un bel po' di tempo. Yeah. Mm. Cosa amici? Che non mi ricordo ora. Cos'è, però, salterò. Ok, content. Faccio io. Fie Pontese. Bravo. Oh yeah! Non <ride> dovevi fare il I questo? got it! Ah no, dovevi fare questo? A me vibra il Joy-Con se passa sopra. Ok. Anche non a te? Eh. A tutti vibra. A loro due no. A noi sì. Perché loro forse non hanno i Joy-Con. Ah, sono io. dei cheater. Sono dei dannatissimi computer. Dannatissimi computer sono belli. Internet. ma nessuno vuole l'elettro cioè nessuno vuole perché, perché la moglie Eh chi vuole ZAP? comunque giusto per informazione in questo file abbiamo fatto tutto cioè eh, la, la scelta decisiva anche a tutti i livelli eh, vabbè al 100% i mini giochi a tutti e tre i livelli eh, la guest star non con tutti i personaggi ci stiamo ancora lavorando pensate un po' per eh, eh, però non possiamo lavorarci Ora. E stiamo okay. anche lavorando a fare la, l'arena, tra virgolette. come si chiamava? Ah, scelta la scelta decisiva con tutti io, i tizi. Però solo quella speciale. Eh, è proprio quella. Ah, giusto, sì. Ok. Quindi tutti e due dobbiamo farlo. Sì, vogliamo farlo soltanto la livello S perché gli, gli altri livelli è inutile farli. Ah, Visto so che mi vi E anche una... perché an, an, se vinci un. Uno con un. cioè se.. probabilmente l'abbiamo già spiegato, però se vinci la l'arena la re, la decisiva, com'era? La scelta decisiva. In un livello basso.. Sì, dori Eh? Sei sì, Dori? Sì. In un livello basso. Ti dà una, una corona dorata, mentre se, se fai quella speciale con un personaggio, solo con il primo giocatore però. Uh, No, con ah, la, la Eh? Con tutti i personaggi con come... conta. No, nel senso col primo giocatore, solo il primo giocatore ce l'ha. Io non l'ho avuta quando l'abbiamo fatto. Io uh, ho visto che gli altri, gli, gli altri personaggi che usiamo. Kawasaki non l'ha avuta. Perché sì, come avrete di sicuro già visto, visto che la scelta di questo spezzone forse. No, aspetta, noi la scelta decisiva la conta. La dobbiamo fare dopo. No, facciamola prima visto che ormai abbiamo spogliato. Eh, perché sarebbe meglio fare prima la guestare, dopo la scelta decisiva e tutto il Ok, vabbè, boss easy peasy boss carabeo, perché è troppo forte. L'abilità migliore del gioco. Di tutti i giochi, per sempre. Ciao Scarabeo! <ride> okay. No, perché abbiamo detto ciao Giovanni nel primo video di Star Alliance. Okay. Che è bellissimo volare con Scarabeo perché è tipo Meta Knight. Però non è Meta Knight quindi è bello perché se non sei Meta Knight puoi, puoi fare pure altre cose fra la spada. E... Ops! No! Ok, non lo usiamo è una cattiva idea, <ride> vogliamo come le persone normali no, no, <ride> no, le feste. che okay, non si vuole non sanno mai volare non... le persone normali non riescono a volare non sanno, no, non riesco faccio allora, io e tu non spararmi che ti venga in mente di sparare che non ti venga in mente di sparare ok, mi venga in mente no, non ti venga ah, ho sparato io questa volta io quanto abbiamo? 5 minuti eh, probabilmente non ce la faremo vabbè ma tanto ormai ve l'abbiamo mostrato tanto. comunque um, mi, vi lasceremo un link al, a, al um, um, alla fine di questo spezzone se non vi interessa cosa? lasciamo un link di. Della fi, fino alla fine dello spezzone cioè, um, se clicchi su questo link sul link uh, ti fa arrivare alla fine dello spezzone perché dovrebbe interessare visto che è la fine dello spezzone è la fine del video no no è sì. la fine del video noi abbiamo già completato in questa in questa in questa parte diciamo ah, okay, nella futura okay. parte sarà l'ultima allora. parte della scelta decisiva queste eh. persone che non... okay. che pensano è un po' intrippante questa cosa del futuro cioè... si sì, è vero che, perché tu dici perfetto delle cose che sai che farai, però che non hai ancora fatto? Quindi è in tutto intrippante. Ma no, no, qui ti no, diventa no, è infilzante, no. maledetta. No, no, no. E ce l'abbiamo fatta okay. allora, Ah, lo sapete che Spinotto uh, viene direttamente da Kirby64? Um, ok. Vabbè, no, in effetti questo è uh, uh, l'abbiamo già, già iniziato. Quindi niente, uh, vediamo i tempi, un secondo. Uh, mi sa che non abbiamo finito. Sì, non abbiamo finito. Ah, ok. L ho ho solo sprecato tempo. Bravo, ora siamo a tre minuti. Comunque io prima pensavo che lo dovevo mettere alla fine. Cioè, all'inizio. Per questo dici... Ciao, sono Marco! Uh, uh, uh, Com'era? sono affetto da... perdita di memoria 3 avrei un no Cilli! voglio Cilli! non ci interessa! ah è vero io posso cambiare amico... non speedrunnare ok io sto urlando contro la telecamera ecco, vanno svelucita corri, forza abbiamo solo 3 minuti vabbè sconfiggiamo il boss no, no me stesso Vai da quel lato. Grazie. Ecco, Voglio essere roccio. Comunque questa bomba qui, su e poi giù, è tipo tanto P. Stavo per prendere cuoco e mi sarei uscito. È inutile cuoco. Almeno se sei Kirby è inutile. Mi ha detto Metanite che ci ha fatto sprecare due secondi. Ah, maledetta direzione sbagliata, siamo andati solo noi due, ah, bravo, lol, maledetta morte, abbiamo solo sei tu. morto solo tu, lo sai? Lo, lo so, sì, lo so e ho perso Scarabeo, che bellezza, oh no, manco tu hai mai cambiato abilità, te lo sei scordato che si può cambiare abilità, eh. non è che mi sono scordato che si può cambiare abilità, è solo che non abbiamo tempo ed è molto bella Scarabeo, ah, è bene, gli altri metri a fare Io me ne ero scordato <ride> Go! Ti prego, no! Sto pensando! Oh, <ride> Io non devo fare niente No, intendo il livello, troppo lungo sto spezzone ah. Ah, wow. Non ci interessano i in bonus, ok? Dobbiamo un solo minuto! Muoviamoci! Ah! Party. Mio mio probabilmente se eh, probabilmente il video mo finirà, tra, cioè, finirà tra un minuto il video e eh, finirà con noi che parliamo cioè me, noi mentre parliamo però non ce ne accorgiamo che sta finendo oh, Vabbè nel caso mi metterò una scritta proprio poco prima che finisca il video un scritto ho uh, <ride> scritto niente la telecamera ha finito eh, abbiamo finito il tempo vabbè lo è eh, 0 okay, eh. minuti tra poco 0 <coughs> minuti Sì, bye bye vabbè, ciao niente. vi vogliamo mi, bene vi salutiamo già poi vabbè ci sarà pure la scritta niente, niente. il tenino, kirby thomas vi saluta un attimo tra poco ci guardo il D restate qui Forse se l'hanno messo pure qui State con noi. tiro la telecamera. controllava sempre, tanto ora non devi fare assolutamente niente. Ok, non c'era Wardoldi, potete andarmene. Aspetta, non chiudete. Corri. Corri tantissimo. Vabbè che non ce la facciamo mai nella vita, però. E appunto. Oh no, siamo caduti dalle scale. Non lascio usare la vita bastone. Ma non è che abbiamo già finito, no, non credo. No, no, stai prendendo ancora. Ok, siamo tornati dopo aver finito la batteria. Cioè la, la, la Lo spazio, lo spazio. Okay, Siamo ora... comunque quelli del futuro, quelli che vi hanno lasciato la spezzone. Siamo nello stesso video. Eh. Sì. Però noi siamo quelli che hanno appena fatto l'arena, quindi. Sì. Lasciamo stare. Siamo io. Questo, quelli... questo video è tutto uno schifo quindi, temporale un trip ok adesso dobbiamo andare alla modalità per storia andare. per le ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha No, non tagliamo. ha no, ti no. prego. Oh, questo video dura do... ha do... do... do... do... un sacco. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha e ci vediamo praticamente appena prima della battaglia con Whispy Wis, quindi, niente. Questa volta l'avete già vista, quindi vabbè. E verrà facciamo rivedere, taglio. Ok, eccoci prima della battaglia. Lui non c'è perché non ha ancora preso abilità. <ride> vabbè, tanto non ci serve lui per adesso. <ride> no, grazie. Io me lo tengo. Ok. Ok, grazie. okay ora dobbiamo stare molto attenti. A non no, Triggerare mi... Whispy Woods piano piano Sì dobbiamo anche più o meno vedere la sua chioma No? Ok possiamo tornare indietro Non serve per poter vedere la chioma Sono firmi grasso Faccio un po' di allenamento Fu. No okay. E ora dovremmo avere Ecco qua Una porta Questa porta ci conduce alla Hall Cioè perché costiste, nel tornare indietro Evviva! No! Sì! Ok Vabbè comunque questa hull l'avete già vista in sintesi è questo quindi vite, pezzi di caso, stelle tomato e tanto altro Che quindi ora, quindi ora torniamo indietro questo livello non è niente 3 secondi di camminata dobbiamo tornare tutti indietro <ride> stai saltando i nemici dai dai dai dai oh che cosa vuoi voglio un, un personaggio, un tizio nope. ok eccoci, dobbiamo andare qua sopra che l'albero è cresciuto <sussurra> E ora noi troveremo la stellina amici. Ah, intanto qui Hall, quindi ora per la tua grazia non ti darò una vita. Yeah. <ride> <ride> Almeno un tormento. Sono felice. Aspetta. <ride> Vieni qua. Quello si prende con Fusta. Magari se ne fusta. Ho un'idea. Che idea hai? Non lo so. No, Dai. Vai avanti, non, non abbiamo perso da per, per tempo okay. Sì, sì. Fermo, mi serve! È scemo! Riprendila! Quindi ti va bene bagno. Oh no, è vero! Ah vabbè! Io io vero! spazziniamo. Allora devo comunque prendere delle anni. Perché? Don, scusa, ma. Ma abbiamo la. Ora possiamo anche andarci, cioè abbiamo già mostrato. Va bene. Ok, quindi ci vediamo alla prossima volta. Cioè, al prossimo mondo e poi facciamo vedere la ora. No! Ok, ci vediamo dopo, ciao! Ok! dobbiamo andare, per la prossima volta dobbiamo andare qui a livello a livello finale della pigia e uh, ci rivediamo adesso alla parte dove siamo con la stella amici e tutto sta crollando poco prima insomma ok ci vediamo lì ciao ok eccoci tornati alla parte dove siamo con la stella amici e niente ci siamo fatti tutto il livello praticamente praticamente siamo fatti il livello 3 Cosa? Come l'abbiamo fatto ad entrare? Ok, Xbox strana però vabbè. Meglio per noi. Così. Marco, la smetti di comandarla tu. Non sto comandando io. Posso, io non posso comandarla. Io posso solo sparare. Che fa davvero schifo. Guarda, ti faccio girare il mio miri. Uh, uh, uh, uh. guarda, guarda il mio miri. No. ora si va davanti ok dovrebbe essere questa la parte no ah non è vero dove, quella dove evitiamo le macerie l'uso no. spara pure tu sto sparando pure io solo che io non so Ah, tu sei di tipo normale. Guarda il mio mirino Della bici Della del bici Ecco qui, ora dobbiamo Restare qua per due minuti Quindi Marco conta, anzi Ho un'idea migliore No, ma tanto ci appare la porta Che serve eh, ma non è la zona centrale, ma mica fa il suono. Quindi ora io mica io... fai il suono, nella zona centrale sta lì. Vabbè, io. Io faccio fare più. Va bene, va bene. Ok? Ci vediamo. Adesso velocizziamo. Eccola. Ok, ecco qui la porta Siamo attenti a non, Entri, non, avevo detto non, siamo attenti a non essere schiacciati Entriamo uh? E qui c'è la seconda stanza hall Che possiamo distruggere tutto, vero? Ah, che bello, vedete? No, non c'è oh, niente Ecco come facciamo distruggere E' le a Cos'è cosa stai usando qui? E' lei. Eh, Ah, è c'è un cocciolo. Sì, l'ho ucciso però cosa Non no, si sente male. No? Perché stavo sbagliato su te. Ok. Ok, abbiamo finito. Aspetta, vediamo dove va adesso. Ci cioè, dobbiamo suicidare. Ah, okay. ah no, finisce il livello. Ok, vediamo dove va ora. Finisce il livello. Aspetta, se dice continua. Ok, si quindi ci vediamo, ci vediamo alla prossima hall che è poco distante da qua. A dopo. Di ok, eccoci, questo qui è l'ultimo livello dove sta la hall Cioè l'ultima hall si trova in Speriamo di non metterci troppo visto che almeno noi siamo a 44. È bello minuti. che si trova proprio alla fine del livello, quindi... Quindi tipo... Pensate gioco. voi. Eh. Va bene, ci vediamo alla fine del livello allora. Cioè, non dobbiamo fare nulla di che. Dobbiamo questo è il livello ok siamo tornati dopo un, un fail che Marco è entrato nella porta allora l'ultima stanza o si trova qua dovete salire e entrare qua Qui ho, ho, anche, ho anche dovuto eliminare Mar Marco e tutti gli alleati per, per non rischiare di nuovo che di... che Marco... beh almeno mo' mettimi ma lo voglio io ragno anch'io però ti ceccini per un uccidere No, dovevo essere l'ultimo della specie! Oh, wow, wow. ok, dopo averli distrutti, ricompaiono ma più incazzati. <ride> Hai e... detto la parolaccia. No, no, parolaccia? Non è una parolaccia. Ok. <ride> Un roccioso. E lo uccido. Ok, niente, quindi ci vediamo uh... nel prossimo Let's Play che sarà che sarà no vabbè vabbè che sarà alla prossima parte alla prossima parte al prossimo che sarà che sarà alla prossima quindi ciao no sì. è qualcosa che sapete già ma non sapete già quindi ve lo, ve lo scopriremo dopo Ok, ciao. Alla prossima. See you then. <laughs>